Scusatemi, scusatemi tanto, purtroppo qua abbiamo un problema nel nostro mondo di Minecraft, c'è un casino, allora praticamente c'è questo percorso ed è bloccato purtroppo, però lì vedo un altro percorso ancora più oscuro e strano, il che mi fa pensare che io debba andare lì, e si sì, sta nevicando intorno a me perché chiaramente... C'è inverno, no, c'è tutta la neve Tutto bello Ok, dobbiamo andare avanti perché chiaramente qui uh, Devo capire che caspita di posto è Probabilmente qui si prende la chiave La chiave che poi ci servirà per aprire quel percorso È divertente però, devo dire Poi è molto bello, tutto colorato È brutto questo, non c'è niente, dai Proprio fino all'ultima cesta devo arrivare E questa è effettivamente la chiave Però qua c'è anche un martello runico E tantissime di queste cose Morey Woohoo Ottimo, perfetto, adesso ritorniamo indietro da questa parte perché c'è effettivamente il buco per ritornare E adesso vediamo effettivamente se si sblocca il passaggio segreto oppure no Però in parte vedo anche una cesta, quindi questo mi sospettisce, vediamo Eh no, però forse questa cesta si, ap si è aperta la cesta E qua c'era la master key Eh si è sbloccato, oh mio dio che figata Perfetto, adesso direi di uh, andare Vediamo qua che cosa c'è allora, ci sono uh, gli amici di Boxy Boo, il che mi fa un pochino schifo. Vai via, vai via. No, no, no, no, fai, fai male, fai molto male. Ho preso questo, ora mi mangio le mie mele d'oro, altrimenti è impossibile sconfiggere questi tizi. Ah, però, questo qua mi ha dato una chiave, credo. Posso sbloccare quella porta schifosa. Ah, ah, ah ok. Perfetto. Sono vivo, ciao Allora, pure tu devi esserci qua Brutto schifoso Devo prendere il mio regalo di Natale Vai immediatamente via Altrimenti per i raid di fronte ai miei occhi Ma basta, ma perché non muore? Ok, credo che stia per finire effettivamente Perché vedo in parte sulla vita eh, del 18, 17, perfetto Tecnicamente si sta finendo sempre. Oh, finalmente è, è, è deceduto Per fortuna Ok, adesso direi di vedere quali sono i regali di Natale Oh, che belli Quanti bellissimi regali di Natale E voi ragazzi che cosa avrete per Natale Scrivetelo giù nei commenti Se vi va chiaramente Poi vabbè anche se avete dei calzini ci sta Cioè è sempre meglio di niente Anche se io li butto Poi dopo Cioè non so mi danno le cose per i piedi Non li voglio Vabbè iscrivetevi al canale È stato molto divertente avere questi video simpatici Grazie Ciao